Sì, brevemente, insomma, ehm, questa proposta prevede che eh, le aree concesse per insediamenti industriali e artigianali nel precomprensorio di Ciglia e Dragona eh, abbiano eh, attribuito un costo e vengano messe per lotti eh, a disposizione di coloro che vogliono farne uso. E noi semplicemente non siamo intervenuti in modifica, quindi le tariffe sono rimaste invariate rispetto all'anno scorso. Eh, abbiamo fatto una considerazione di massima che mh, secondo noi eh, non, non fosse opportuno intervenire in aumento su queste tariffe, vista la crisi insomma, che, che versa nel settore. Quindi la proponiamo così in, con nessuna variazione. Grazie.